Quello di questa sera è un percorso nell'universo femminile, nei grandi personaggi d'opera eh, declinati appunto al femminile opera e non solo in verità. È un viaggio attraverso la musica italiana, russa, francese percorso adattato all'organico dei solisti aquilani, dunque interamente per orchestra d'archi con l'apporto di Narpa e soprattutto appunto è un omaggio a queste donne straordinarie che sono dei, dei modelli di cui probabilmente ancora oggi abbiamo bisogno. E donne che peraltro sono state grande fonte di ispirazione per Gabriele D'Annunzio. Io ritengo che sia assolutamente necessario creare una nuova narrazione della donna. Questo anche nell'ottica delle, delle giovani generazioni che hanno bisogno di modelli a cui ispirarsi. Noi dobbiamo smettere di raccontare le donne come delle eccezioni alla regola oppure, non lo so, delle, dei piccoli esserini che hanno bisogno di cure e assistenze speciali da parte degli uomini. Al contrario, la storia della musica, e non solo quella della musica, ci dimostra che ci sono stati grandi, e importanti personaggi femminili che hanno dimostrato, che hanno dato il loro apporto fondamentale all'evoluzione di un determinato genere di, della musica, nel mio caso, ma immagino che questo possa essere esteso a molte altre arti e ambiti. L'esperienza con i solisti aquilani è sempre eccezionale, questa è la seconda volta che lavoriamo assieme, ci siamo conosciuti in occasione di un concerto lo scorso aprile e si è creato subito feeling, è un feeling molto particolare devo dire la verità.